Oggi è l'11 ottobre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie di oggi sulla pagina di informazione fiscale e sulle principali pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo subito dalla comunicazione della cessione del credito su come correggere gli errori e poi ai autodichiarazioni aiuti di Stato, possibili semplificazioni per i dati già avviati con l'apertura tardiva dell'Agenzia delle Entrate. Si passa poi agli incentivi automotive, approvati decreti mise, domanda al via e il bonus energia di L aiuti bis. Ogni cessione del credito ha il suo codice tributo. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it Partiamo subito dalla comunicazione della cessione del credito, come correggere gli errori, fa il punto Anna Maria D'Andrea per quanto riguarda la comunicazione della cessione del credito più vie per la correzione degli errori commessi a fornire le istruzioni operative alla circolare dell'Agenzia delle Entrate, la numero 33 del 2022. In allegato c'è anche il modulo per la richiesta di annullamento dell'accettazione in caso di errori sostanziali. Vediamo che per quanto riguarda la comunicazione della cessione del credito c'è il via libera alla correzione degli errori. Sono diverse le vie da seguire per la revisione dei dati e a spiegare caso per caso come correggere l'errata comunicazione è l'agenzia delle entrate con la circolare 33 del 2022. La prima via per rimediare ad errori commessi nella compilazione del modello dell'accessione del credito, Nell'ambito del super bonus e dei bonus casa ordinari è l'invio di una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo. La revisione è possibile anche mediante il rifiuto del credito da parte del cessionario del fornitore, due quindi le vie semplificate alle quali si affiancano le nuove istruzioni operative fornite dall'Agenzia delle Entrate in caso di errore formale o sostanziale. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con l'autodichiarazione aiuti di Stato, possibili semplificazioni per i dati già inviati, l'apertura tardiva dell'Agenzia delle Entrate fa il punto Rosi Delia sull'autodichiarazione aiuti di Stato Covid, mentre il termine per la presentazione si avvicina, l'Agenzia delle Entrate valuta semplificazioni per i dati già inviati. La notizia arriva dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l'informativa del 10 ottobre 2022, Dopo tanti veti l'apertura stupisce anche per il tempismo, anche in questo caso vediamo che nonostante la lunga storia dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid si avvia al termine con la scadenza per la presentazione fissata al 30 novembre all'Orizzonte si profila l'apertura di un nuovo capitolo. L'Agenzia delle Entrate sta valutando l'introduzione di semplificazioni, in particolare per i dati già trasmessi in altro modo. Lo annuncia il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'informativa del 10 ottobre 2022 avuto con la direzione centrale accanto alla necessità di una revisione della tabella di marcia poi ottenuta c'è cioè la mole di informazioni da inviare all'amministrazione finanziaria che è stata fin dal principio al centro di richieste degli addetti ai lavori sul punto anche il MEF si è espresso più volte con un veto ma ora a pochi giorni dalla scadenza per l'invio si valuta la possibilità di introdurre delle novità con la maggiore rapidità possibile i dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo passiamo agli incentivi automotive approvati decreti MISE e domande al via il MISE approva i decreti per l'apertura delle domande per i nuovi progetti legati a contratti di sviluppo e accordi per l'innovazione per i primi nuove domande dal 15 novembre e per i secondi dal 29 novembre i dettagli sono nel comunicato del MISE del 10 ottobre 2022 L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus energia del DL aiuti aiuti bis, ogni cessione del credito ha il suo codice tributo, l'articolo ancora una volta di Rosi Delia sul bonus energia DL aiuti aiuti bis, e eccessione del credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo da inserire nel modello F24 per le agevolazioni ricevute dai beneficiari diretti. Le istruzioni sono nella risoluzione numero 59, dell'11 ottobre 2022. I codici tributo si trovano all'interno della tabella riassuntiva che è contenuta all'interno dell'articolo. Proseguiamo con l'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata dal Corriere.it si parte con i bonus casa con le regole, super bonus, proroga anche per i lavori avviati a luglio, la guida alle nuove regole nell'articolo di Gino Pagliuca. E poi ancora sui bonus edilizi, cessione del credito, il modello dell'Agenzia delle Entrate per chiedere l'annullamento. E i numeri del giorno, 100, riguardano il caro vita, la catena MD dona un bonus di 100 euro ai dipendenti e poi 375 bonus ai dipendenti al posto della festa di eh, compleanno. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Gas, Cingolani rassicura, inverno tranquillo, Italia in sicurezza, riguarda la crisi energetica ed è di Valentina Iorio, fa il punto sulle dichiarazioni del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, abbiamo messo in sicurezza il paese, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla, gli stoccaggi sono pieni